Ciao ragazzi, come state? Eh, allora, eh, la scorsa settimana non è uscito il video. Non meglio non sono usciti i video. Neanche in questa che è appena finita. Adesso sto registrando che sono praticamente le due. Eh, non ci sarà neanche Nella settimana prossima. È molto triste, molto triste per me capire che in questo momento non posso né registrare né editare nulla, ragazzi. Ehm. Quindi penso che magari metterò queste storie su YouTube per lo aggiornare più velocemente E soprattutto aggiornare più persone Vabbè, come io avevo già detto nel video di ritorno eh, Quando io ovviamente avrò voglia di aggiornarvi su qualcosa, avrò voglia di postare qualcosa eh, Lo farò Ovviamente cercherò eh, di essere attivo su YouTube per continuare da aggiornamenti eccetera eh, però credo che questo qua non sia proprio il momento di aggiornamenti, non è il momento di registrazioni eccetera, quindi credo che la cosa più giusta da fare sia dare un po' uno stop a YouTube per qualche giorno e dopo ripartire.